Aspetta, non sono pronta ancora Guardo ancora l'etichetta Non so andare in bicicletta a fare i cento all'ora Ma è corso la maratona Superato ostacoli Non ho mai visto il Napoli Ti maradono le licenze scadute da un pezzo Quella poetica da rinnovare o levarli di mezzo Abbatto la clessidra orizzontale Per fermare il tempo A patto che smettiate di soffiare Per cambiare il vento Il freddo che avanza L'anima sintetica e l'estetica dell'ansia se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi Lasciatemi non fatemi alzare dal letto Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi voi Voi non fatemi alzare dal letto Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi Lasciatemi non fatemi alzare dal letto Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi voi Voi non fatemi alzare dal letto non mi alzerò mai da questo letto sfatto e zozzo Che mi tira giù sul fondo ed è profondo come un pozzo Mi ripeto alzati, almeno muoviti Ma stelle in suola sono come sabbie immobili E non ho manco sonno ma se mi alzo torno ad affrontare il mondo E sono i tempi bui il gioco lo conosco a fondo sono debole lui cambia regola a suo piacimento vince sempre lui e vince sempre lui ed accidenti dove darci dentro ancora incontro mano a fari spenti sfio di 120 all'ora ma il mondo mi ignora ancora non lo vedo più non tiro un filo di vento non sento un bangolare in faccia mentre cado giù ma io non voglio far finta di niente se in giro vedo sole, e lungamente facce spente io, io sogno un mondo che finisca degnamente che esploda che si spenga lentamente, sogni il led del riflettore alla cappella si stina, sogno un impianto con passi pazzeschi. Sogno una folla che salta l'unigiolo, fino a spacchiare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, mi vedo dal rallentino di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì, io sogno il led il riflettore alla cappella si stira, sogno un impianto con passi pazzeschi, sogno una folla che salta l'elisiono fino a spacchiare i marmi, fino a crepare gli affreschi, sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli. sopra una folla danzante di vandali, di vedo il ralenti miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì segno il giudizio universale, sgretolarsi, cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali, veda il ralenti miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì